Buon pomeriggio a tutti e questo è il nostro primo approfondimento che facciamo per quanto riguarda i video dei, degli anni della nostra infanzia Esatto Perché lui mi aveva sfidato, tu ti sei autosfidato, tu mi <ride> hai sfidato Nel prossimo episodio tu porterai la sigla completa, versione tua di Dragon Ball lo sto dicendo Io non ho detto niente Infatti, io, ho... io mi sto trovando in mezzo a questa disputa Mi ehm... hai sfidato dicendo, Facendo no. l'azione della serie Scusaci Giorgio Giorgio scusaci Giorgio Mannistica Numero, Numero due tu hai detto che tu la potevi fare meglio di Giorgio. Matti. Io ho detto questa cosa. Se sì. eh, ci sono i video, forse si sì, sai. Ci sono i video. Io non la fare. Io ho detto la saprei fare meglio io con lei che canta. E eh, questo è quello che ho detto. Io hai fatto meglio la musica e l'avrei fatto no, meglio no, no, no, no. il cantante. Eh, eh, e eh, eh, questo è quello che eh, canta. E questo è quello che. Ma io era non ti ho sfidato. Tu senti... ti sei buttato. Comunque. Scusa di con Giorgio, intanto. Non mi scuso con Giorgio. Giorgio si deve sentire ehm, lusingato di questa esibizione semi-estemporanea. Semi perché dico semi? Perché mm. loro due eh, sono fatti una passeggiata, io ho studiato tutto il pomeriggio e adesso sono pronto per fare questa sigla di Dragon Ball Z. Z. Mm. Anzi, di What's My Destiny Dragon Ball. Bravissimo. Right. Per specifico titolo che gli ha Quanto dato specifico. Giorgio Vanni no, per così per ricordare ah. allora io non so se vuoi avere intenzione di cantare io il, il testo me lo ricordicchio male quindi anche perché non, <ride> sar non, non sarei capace di, di andare comunque a tempo in ogni caso cioè, okay. però, però se durante l'esibizione mi piace pensare in grande in grande wow Durante l'esibizione, l'esibizione avete voglia di magari aggiungere delle <ride> dei uh, cosa vuoi? I coristi, le ragazze del con contenuto, papà papà pa, pa, pa, pa, pa, non lo so. <ride> cosa vuoi? Basta vabbè, comunque, <ride> ah, io ho capito quello che è. Io veramente. no, beh, cioè, <ride> è sempre così. Lei capisce quello che dico, tu non, non lo capisci? sei tipo, non è peppino, eh, che ho detto tutto. Uh, comunque, ho detto tutto Ma che ho detto tutto? L'importante certo. nella comunicazione è che l'altro ti capisce. io non ti ho capito. Vabbè, siamo uno su 50% mi ha capito Posso iniziare? Un momento. Non posso iniziare, scusate. Scusami. Scusate per la breve interruzione, ma stavo facendo l'errore dell'altra volta. Cioè? Non accordare la chitarra. Ed effettivamente c'erano due corde scordate Dopo aver accordato Io non canto perché ah, non, non mi ricordo le parole Diciamo perfettamente Secondariamente Cioè io non sono musicista professionista Anzi sono tutt'altro Però Siccome voglio rispondere alla tua sfida Vai chi vuoi cantare la canta, la canta, la canta va. va. Una sfida auto, Tipo Barney Stinson chi vuoi Challenge, accepted. Challenge accepted Ma chi l'ha fatta? Lui stesso очку Qual Scusa, eh. no, non eh, eh, ho sbagliato io ancora. Talpa era giusto. Ho sbagliato io, ho sbagliato. Ripariamo. Go. No! Devo no. preoccupare? andiamo avanti! Oh, no. Ci riesco, ci riesco! Giorno 105, ancora non siamo riusciti a fare Dragon Ball e dobbiamo parlare ancora di tanta tanta roba. Qualcuno ci sa! Oh ragazzi un altro tentativo, l'ultimo tentativo! Cioè gli ultimi tre tentativi. Posso avere tre strike come quelle di. Ma ne hai fatti 15! <ride> voglio avere gli ultimi Cioè, cioè magari a baseball, okay. e out! sì ma poi ci ritorno! Ma quale ritorno? Cioè, non lo so. Sono di fiamma, oh. tutti a fuoco! <ride> oh, ragazzi, ci riprovo di nuovo. Però voglio no, dovete cantare più lentamente. Okay. Cosa <ride> vuol dire? Cioè noi siamo un Ma noi dobbiamo se... seguire te capito quindi va ma... anzi noi cerchiamo di ma cosa fai al contrario no, okay. io sei Non ce la fai? no devi sicuramente ce la fai? no top 6 non minuto! nuotere ci provo per l'ultima volta cioè per ultime cioè, no? no. No, so le ultime tre volte voglio no. gli ultimi tre tentativi lo sai? lo sai se mi fissi? no ha cangiato adesso non l'ha fatta la nuova iniziale Giorgio Manni <ride> no ma oh, la posso andare? No! Allora, la, la, la suona così, non ce la, fai, ce, la, ce, la, ce la faccio, ce la faccio! Te lo giuro eh. che sarà! Perché mi, mi mette modalità tipo... Yeah, campagna, campeggio yeah. e ci riesco! Forse è modalità campeggio... Forse è eh. modalità campeggio... Forse modalità campeggio può funzionare! Fate un po' di atmosfera! Prendete un accendino e fate tipo... Sì, sì, aspetta... un Ma tu non hai l'accendino con la fiamma! Aspe, aspe, aspe. Questo? <ride> Questo è il mio. Beh, non fa tanta fiamma. No, fai difficoltà. Vabbè, ci provo. <coughs> Mi ricordo un che sei grande come te Garon, garon, garon Lo si fa sempre liberato Perché la tua camera è più ardente che mai What's my devo riprovare, eh, sì. riprovare. l'ultimo ritorno il primo ritorno perché il primo ritorno è la seconda sono gli accordi diversi perché sono di credo uno o due tonalità diverse quindi come... devo ripassare un, sec un secondino ok <ride> ultimo tentativo Cima a fondo perché questa volta con la modalità campeggio funzionava? Hai visto? visto? Vabbè, certo. Non funziona, per, non funziona per la mia schiena. Ah, ah beh, è eh. campeggio, eh? Però classico campeggio. E ma io sono. È il cuscino poggiato dal divano. Ragazzi, io sono veramente vecchio. Oh, cioè, certo. Lo sapete. So Camping. Camping. Io diciamo i 30 anni lo devo più fare. Beh, ma anche i 40. No, non li tiriamo? Lancia lì non è vero, non c'è niente ma che te l'ha detto? <ride> e, e partiamo mm -hmm. Tentativo. Eh, sì, eh. tentativo e poi faccio in caso faccio un montaggio di parti migliore e lo metto tutti insieme È questa è la bella ragazzi. questa è la bella concentrazione concentrazione, concentrazione. dopo il fa c'è sempre un do dopo il fa c'è sempre un do perché Dio la fa e lei la do si sì, era quello dopo un fa c'è un do cioè, questa cosa devo far uscire. Cioè. Non lo so. Modo. Però era guerra di sento. Dove... Non faccio facendo. Okay. Ma scusami, questa volta si può chiudere con i esterni perché eh, sennò no. Dai, no, no, no, non credo. Okay. Se ci tirano giù il video, il canale... Sì, vabbè. Cioè, sei finito. Cioè, tu sei finito. Ci vanno a vedere <ride> di protesta. <ride> <ride> tu sei finito. scivola no. la chitarra uh -huh. scivola la chitarra uh -huh. c'è cioè, un fatto oh uh -huh. uh -huh. l'ultimo uh -huh. l'ultimo uh -huh. l'ultimo oh mi scivola la chitarra e eh, capita perché c'è cioè, ti, giuro, me, <ride> fai ti oh. giuro che è successo anche a, a a chi a, a Bob Marley no a Brian May <ride> tu sai che è Brian May ma sono miei hey. ma tu sai che è Brian May? No ma a tutti gli capita di fare... Degli è il chitarrista di... dei Queen E quindi... Può capitare, anche poi è peggio Che si capiva anche a lui, no? E lui era seduto Con le gambe incrociate Nel soggiorno di casa allora, Con beh. un, un, un di cuscino allora, di la schiena May ti suona anche... in te sta giù Quindi capisci che se a lui scivola la chitarra È un dettaglio infutile A te se scivola per come sei messo <ride> <Andai>. Sei stupido <ride> Questa funzione questa, fu, questa, fu, questa è la tua ventana, basta poi che Lo so, e sono d'accordo con voi. Sono una pippa e, ah, il sugo, no. e la chitarra no. non fa per me come nessun altro strumento musicale. Ma l'importante è che mi sia divertito. Eh, Quello è il messaggio è da dare. Provare. Ai ragazzi, di oggi. Commentate se lui ha superato la sfida, ovviamente no. No, non commentate. Sì. No, no, no, no, aspetta, aspetta, oh, ho un'idea migliore, ho oh, un'idea migliore. Provate a farla anche voi? Non migliore della mia, ma cioè? peggiore della mia Noi abbiamo uno, una pagina TikTok, <ride> giusto? L'avete chiamata? Borderline in Italia, Bordella, grazie, grazie. <ride> Io non l'ho mai vista questa pagina Perché ho detto, io voglio semplicemente gestire la parte YouTube Gli altri social sono... Mettiamo il link poi in descrizione eh, Mettiamo come hashtag, che so Allora, possiamo mettere come? Hashtag border0 Ok Mettiamo come hashtag di TikTok border zeta. E dovete riuscire a farla male come su, la faccio? TikTok noi. su Instagram o su YouTube. Mandate poi il link via mail privato. Sì, no, non possono anche dire. commentare nei nostri. No, in automatico, YouTube, no, YouTube mi, poi mi dice se è un potenziale spam e posso la l'accettarlo. Ah, anche ok, lo metto. Sì. Lo potete mettere anche su. Mettetelo dove volete voi. Scrivetelo sì, nei commenti, poi lo cercheremo dove volete voi. Eh... Esatto, casomai faremo gli sapere. Mia risposta. <susurra> lo